Secondo episodio di Lego Harry Potter Ani 1-4 Ed è Halloween Ma perché ne ha tirato la merda in faccia? Ma scusatemi Ma che è? Eh ma non c'è il doppiaggio qua Lo faccio io Un troll sotterranei! Un troll Sotterranei, io me l'ho detto! Morto. Non sviene qua? Ma perché Silente tirano tutto il. <ride> oh, te la son presa con Sirente gli studenti. Ed eccoci qui nel livello fuori dai sotterranei. Insomma, al livello in cui dobbiamo andare a salvare Hermione dal cattivo troll. E one e 2, eccoci qua. Allora, qui ci servirebbe Ermione per poter leggere questa libreria, perché... Questa, sì, libreria, perché è risaputo che Harry e Ron non sappiano leggere, vedete? Eh, di qua non, non si può far nulla qui. È andata così. A parte evocare un topo, ma non penso che questo serva, caro Ron. Tanto qui, come ti dicevo appunto, la prospettiva inganna. Uh, ecco il troll di Lego. Guardalo lì. No! Ha tirato giù tutto. Ma che è? Ok, ragazzi, proseguiamo. Qui abbiamo una un'armatura che dopo un po' non ci dà nulla. Perfetto, questa non è possibile distruggerla. Però di sopra abbiamo eh una lampada da accendere. E one! Vai, usiamo Ron e mandiamo crossa nelle tubature. Altrimenti non possiamo passare. Tac. Poi prendiamo loro un secondo Prendiamo le monetine Eccoci qui E di nuovo crosta Nel frattempo ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace al video se state gradendo la serie Commentate facendomi sapere cosa ne pensate voi di Lego Harry Potter E iscrivetevi al canale per non perdervi ovviamente i prossimi caricamenti Vi ricordo che questa è una serie antipasto E la portata principale sarà Hogwarts Legacy Ora però io vorrei prendere... Niente. Il troll se ne va. Ma che vandalo! Beh, è un troll effettivamente. Non è che mi aspettassi altro. H. Ecco fatto. E qui ora bisogna montare questi pezzi, vero? No? sì, sì, sì, sì, sì. ti sì. it free No, sono caduto. N4 e 5. Ritorniamo su. Vediamo di prendere questa torcia. Ah ecco perché non potevo colpire quell'armatura Avrebbe dovuto fare questa cosa Ok Costruiamo poi Cosa sta costruendo qui esattamente? Un tridente Ok da dare al tritone immagino Mentre qui ci sono i pescetti da buttare nell'acqua Ecco qua Stemma di serpe verde Figurati in una missione del genere non arrivavano i serpeverde E poi cosa bisogna fare esattamente Ah tra l'altro non abbiamo acceso questo Ecco qua 6! Ah perfetto gioca golf Ok Questo non la possiamo attivare eh? Con niente Eccolo di nuovo Va nel bagno delle ragazze C'è Madame chips che sorveglia Il fatto che non possono entrare Dei ragazzi ma perché bussa poi il troll Va bene Ok andiamo a creare una lampada Che diamo al quadro E il quadro Potrà farci fare qualcosa di interessante Evidentemente Andiamo ad accendere anche la lampadina lì le lampade dovremmo averle accese tutte, vero? Sì. E 7. E 8. E 4. E siamo al quattro lampade e con i vasi dovremmo aver finito. Ecco qua. Stemma di... Beh, grifondoro. Giusto che sia così, no? In questa missione. Allora, qui sopra riusciamo ad andarci. Sì, oppa. Le spade combattono e noi prendiamo un po' di soldini. Ora, per entrare lì, mi sa che non possiamo farlo se siamo dei ragazzi, vero? Nope, solo ragazze. Allora, torniamo dal quadro. Colpiamolo. è un po' buggato dobbiamo rifarlo due volte essenzialmente vai e ora siamo una ragazza siamo la signorina Herrina Potter vai buon salve perfetto anche Ron può entrare anche se non è una ragazza evidentemente non gliene frega niente Ron ecco Rimione che piange il troll che entra nel bagno. Però era stato educato, eh? Aveva bussato. <ride> si pulisce pure i piedi, va bene. Ma cosa sta facendo? Si sta lavando le mani? <ride> ah, perché il troll era effettivamente andato in bagno per espletare i propri bisogni. E poi quindi si lava le mani, giustamente. No, che puzza! È andato nel bagno del troll. E si combattemo. Prima però Come ho segnato si prendono sempre I vari collezionabili Poi andiamo a montare E sta attento troll Andiamo ad, ad accendere queste lampade Una l'ho mancata allora Peccato O forse è qui dietro Ah è qui dietro eh Vedete Ed eccola qui 7 su 7 Corvo nero preso What? Cosa vogliono questi Ho evocato un uh, Un cuoso qui Posso saltarci sopra Cosa posso farci con questo <ride> Andiamo contro il troll Così Aia Qui c'è lo studente in pericolo da salvare Ok bastava toccarlo Attento attento attento Il troll è incazzatissimo Puliamo un po', va? Mi sembra che sia una cosa buona da fare, no? Durante una battaglia contro un troll. Durante una boss fight. Ecco qua. Boom! Crepa. L'abbiamo un po' stordito, ma non, non è stato abbastanza, comunque. Eh? Evochiamo le bolle di sapone qui. Così che possiamo prendere questi... Gettoni blu molto molto importanti Tra l'altro non perdiamo salute O sbaglio Ecco qua Saliamo qui sopra E prendiamoci quindi queste monete blu Ma prendi le monete blu Perché non prendi quelle blu Ecco fatto Dai prendi quelle blu Bravo Che sono quelle che valgono di più Eh scusa eh Che sei scemo Ok, ora prendiamo questo e rispediamoglielo in faccia. Ha! Peccato. Guardate quanti soldi possiamo fare qui in realtà. Io li faccio tutti, non me ne frega niente. Del troll. Guarda qua quante robe che possiamo prendere. E eh, guardate qua, c'era il... il cosino blu nascosto. Che non avevamo ancora beccato. Siamo diventati maghi autentici. Vediamo se posso fare qualcosa con lo Sturacessi. Prima di finire il livello. No, non sembra che ci sia qualcosa che posso fare con lo Sturacessi. A questo punto finiamo il livello. Mazza del troll sopra la sua testa. Quelli che arrivano Piton che subito Guarda malissimo Raptor No oh, poverina È rimasta tutto il tempo Nel bagno de della merda di troll Ecco brava Fogli un incantesimo va Il livello di Confundus serve Per far Sembrare quella puzza di merda In realtà profumo di rose Vabbè raptor non è contento di come sia andato il suo piano Stemma della casa purtroppo ne manca solo uno ma penso che abbiamo fatto il massimo in realtà Per quello che potevamo fare a questo livello del gioco Mago autentico 100% preso al primo tentativo niente male E totale totale gettoni che va in aumento Studente in pericolo salvato Mattoncini d'oro, 11, 12, 13. Bene così, continuiamo la storia. Seguiamo il fantasma, vediamo dove ci porta. Qui abbiamo già fatto tutto prima e non avendo sbloccato nuovi incantesimi, nuove pozioni, eh, non possiamo fare nient'altro qui. Uh, ci sta, ci sta portando ad imparare un nuovo incantesimo. Vai, entriamo. Lumos. Bella musichetta. Bravo, Ron balla. Nel termine l'ho guardato malissimo, comunque. Cioè, ha avvocato letteralmente una sfera da disco. Ed ecco il Lumos. Eccoci qui, pronti? Tieni premuto Y per selezionare uno dei differenti incantesimi oppure LBRB per far scorrere gli incantesimi. Eccolo qui il nostro Lumos. Allora. Donde ragnetti qui tra l'altro. B Lumos. Ok. 1 e 2 bisogna illuminare Dot candele questa volta eh? le altre due sono lì sopra se vi ricordate dalla prima lezione dato che l'aula è la stessa se prendiamo quest'altro pezzo andiamo a metterlo nel centro dell'aula così dovrebbe andare bene Ecco qua. Non riusciamo a prendere per ora quel pezzo lì. Purtroppo. Servirebbe un personaggio che magari salti un po' più in alto. Guardate quanti soldi danno le ragnatele, tra l'altro. Lumos. E questo lo possiamo prendere. E subito mettere al centro. E 3 e 4 abbiamo sbloccato un personaggio. Che è Ragazza Semplicemente Ragazza. Ok. Qui attiviamo di nuovo Lumos. Per farci dare quest'altro pezzo. E ce ne manca poi solo uno. Perfetto, preso anche questo. Era un po' tricky da prendere perché non me lo faceva proprio prendere bene. Ogni volta che inserivo su quella sedia cadeva automaticamente Ermione. Quindi, ultimo pezzo preso: Tac. Lumos sbloccato. Con la musichetta ancora da disco. Ok, una pioggia d'oro. Vai, pioggia dorata. Giocando Ermione non è tanto bello dire pioggia dorata, però, dettagli. Ok, siamo arrivati a 300.000. Toldi, eh. Gettoni o euro, non so come definire questi. A questo punto seguiamo di nuovo il signor fantasma. Vediamo dove ci porta, ora che abbiamo il Lumos. Probabilmente si può andare di qui ora. Esattamente, Lumos. Abbiamo sconfitto il tranello del diavolo, lì. E una volta tolto non torna più, giustamente. Ah, tu hai un... Un gettone dei personaggi, lo voglio. Ehi, torna qui. Vieni qua. Ehi tu. Dammi il gettone del personaggio. Dove stai andando? Ah, vai lì. E io allora faccio così. Ti spavento con il serpente. Ah. Ecco, bravo, scappa. Dammi questo personaggio. Ragazza Grifondoro. Eh, abbiamo già Ermione che è una ragazza grifondoro Quindi non è particolarmente utile questo personaggio Ora bisogna passare di qua Prima di passare come al solito vado in giro a raccattare tutti i soldini che ci sono qui Possiamo disegnare sulla lavagna oh, Interessante Cos'è una ragazza? Una strega? Beh, un gettone blu me lo prendo molto volentieri per questo Voi cosa volete invece? Uno su 8. Ok anche qui abbiamo le torce quindi E 2 su 8 E free Eccola qua Il terzo 4 su 8 E 5 su 8 Perfetto Dovremmo aver fatto tutto quello che c'era da fare qui Perché per adesso lì sopra non possiamo andare Questa è bloccata dal vetro Ghiaccio, quello che è E quella è bloccata invece da un prefetto quindi proseguiamo. Lumos. E questo è Piton. Hmm. Aula di pozioni, quindi. Voglio prendere queste monetine. E andiamo. Ti insegno a fare una pozione. Guarda come è sempre incazzato proprio con la vita Piton Ok Non ho quella pozione quindi possiamo tirare le leve Che non potevano tirare Dobbiamo prendere questi ingredienti e metterli nel calderone. Ok, metterli nel paiolo. Bene, iniziamo ad esplorare quest'aula di pozioni. Hai completato la lezione. Prova a usare la tua nuova abilità per esplorare Hogwarts. Ma oh, questo l'ho già finito. Portissimo. Ma oh, guarda qua il serpeverde. Ah ah, allora, ridete ora infami. Ridi ridi. Ho trovato qualcosa Interessante Andiamo di Wingardium Leviosa Su questo scheletro E abbiamo preso quindi il primo ingrediente Andiamo a metterlo Nel calderone Tac Proseguiamo Continuiamo ad esplorare la zona richiamiamo questo serpentone gigante e possiamo poi prendergli quindi il dente altro ingrediente poi qui costruiamo questa parte del percorso così che crosta possa andarci ma prima finisco di fare la mia raccolta fondi qui vi sconsiglio di colpire piton perché poi si vendica guardalo guarda come prova ha colpito qualcun altro? God si è colpito un serpe verde, vediamo. No, non ha colpito nessuno. Ok. Guardate, vi faccio vedere come si vende. Capiton. Se viene colpito, tanto è Ron chi se ne frega. Vedete, vi congela. Ok, a questo punto, effettivamente, Ron ci serve perché deve evocare crosta. Abbiamo fatto bene o male tutto quello che c'era da fare in quest'aula. È crosta però. Bravo. Prendiamoci quindi l'ultimo ingrediente della pozione e buttiamolo. Ora possiamo berla. No, bevila, bevila, senza usare l'humus. Bevi la pozione. Ole. Ah, diventa proprio gigante, diventa super forte. Ottimo, pozione della forza sbloccata. Mattoncini d'oro, 15 ora. Perfetto Possiamo quindi uscire dall'aula di pozioni Abbiamo fatto questa ulteriore lezione Ecco qua Ed ora, signor Fantasma, dove ci porti? Vedete che ho anche acceso tutte le lampade, Ho fatto tutto quello che potevo fare qui uh, Usciamo per la prima volta nel chiostro della scuola Ok, qui mi, pre mi prendo un po' di tempo per esplorarmelo. Vediamo un po'. Intanto qui abbiamo un bel gettone blu. Che ci prendiamo molto volentieri. Uh, posso distruggere i gargoyle. Interessante. E con i gargoyle distrutti posso poi creare qualcosa. Ahà. Uh -huh. Ha sturato Hogwarts e ha creato tutte queste piante. Ok. Prendiamoci la nostra ricompensa qui dentro. E questo a cosa serve esattamente? Oh, che bello! Possiamo distruggere tutto così ora! Molto più veloce degli incantesimi, effettivamente. Possiamo prendere un botto di soldi, quindi... E eh, facciamolo, nel frattempo. Tanto taglio, quindi non verrete nulla di tutta questa roba. Perfetto, abbiamo ripulito completamente eh, poi la zona dopo aver fatto crescere dei fiori. Proseguiamo, allora. Qui ci serve Lumos. La prima volta che usciamo di qua. Questo è il giardino di Hogwarts, no? Ah, lì dentro c'è una scopa, tra l'altro. Quindi lì si farà lezione di volo. abbiamo da mangiare la pianta carnivora. Vediamo. Ok, è cresciuto un po' col pollo. Poi gli diamo uno pneumatico. Ok. E... E gli diamo poi una pozione di morte. <ride> Se la mangia con gusto, tra l'altro. E infatti poi crepa. E niente, morta. Morta così. Fine della storia della pianta carnivora di Hogwarts. A questo punto entriamo dalla professoressa Sprite. Per una lezione di erbologia. Impareremo... Lumos solem, probabilmente per eliminare queste piante. È pazza, buco. Ecco, chiari 3D e via. <ride> Ron E figurati se non rapivano Ron Ok ora dobbiamo quindi liberare il povero Ron Premi B per lanciare l'humus solen sul tranello del diavolo Così mm. Non sembra avere molto effetto No è Harry Ok abbiamo distrutto il trennello del diavolo Mi prendo un po' di tempo per Vedere cosa riesco a fare in questa zona E per farmare il più possibile Come ben sapete A me piace farmare in questi giochi Stiamo combattendo anche contro la professoressa Sprite Nel frattempo <ride> Se riuscite a far beccare i seppi verdi Godo Spostati Neville Abbiamo letteralmente distrutto tutto Ora manca soltanto di Effettivamente salvare Ron Quindi facciamo così Poi evochiamo Questo carretto Ecco fatto poi ci possa saltare sopra, immagino no? Quella bottiglia è distruttibile? No. Nope. Questo però si può fare qualcosa. Aspetta. Oh, Buono. Abbiamo trovato un tesoro. Vai. Il Ron ha comunque rischiato di morire eh, per questa roba. Però vabbè, dettagli. Tanto è Ron. Giustamente, no? Che se ne frega di Ron. Ok, liberiamolo. Però prima prendiamo tutto quello che c'è da prendere qui. Ecco fatto, tanto così si fa anche abbastanza veloce. Con la modalità appuntamento, vedete. Abbiamo fatto tutto, quindi poi, tac e tac. Dulcis in fundo, liberiamo anche il signor Ron. E il Lumos Solem, sbloccato. È un potenziamento di Lumos, essenzialmente. Ok. 16 mattoncini gialli. Prendiamoci un po' di roba qui. Qui non si può fare più nulla, vero? Abbiamo fatto tutto, perfetto. A questo punto si può uscire. E qui possiamo fare così ora. Possiamo prendere questi gettoni blu. Senza essere malmenati dalle piante, sia qua che qua. Ecco fatto. Salve Siro Fantasma, dove mi porta questa volta? Uh, ha lezione di volo. Vai, andiamo, facciamola subito. Sì, con la sua ricordella. Niente, Malfoy è incazzatissimo solamente per il fatto che esista la ricordella e... Nevid ce ne abbia una. No, Pachocco! Pachocco, dove sta andando? Oh, l'hanno preso il gargoyle. Me, scusa ecco che si parte con le scope tieni il primo per volare verso l'alto e fermati per volare verso il basso ok Hermione dovresti volare un po' meglio però eh, sai effettivamente Hermione non è capace di volare eh, prendiamo Harry e saliamo sulla scopa con Harry e infatti Harry va molto meglio come vedete eh. ok mi faccio il solito giretto per prendere tutte le monetine e poi vediamo di andare avanti con il livello Eccoci qui, pronti Con la scopa non avete la modalità appuntamento eh? Tra l'altro qui ce n'erano altre che non avevo visto Guarda qui sopra Ecco qua Ed ora dobbiamo colpire i gargoyle, immagino Da Preso Bravo, passa l'altro Ah, mi sa volare lui Ok, colpito Colpito un'altra volta E colpito un'altra volta L'ho disintegrato Un cecchino Harry Potter Ed ora dobbiamo colpire quelli? Eh? Mi sa di sì. Fatto e fatto. Mm. Uh. <ride> Addirittura la ripetizione in rallenti. Per qualcosa di così eroico. Manco avesse sconfitto Voldemort. Mm. Bene, scopo volante sbloccato. Mattoncini d'oro 17 su 200. Allora, io posso andare qui sopra ora? Fare qualcosa? No. È comunque tutto bloccato. Però posso entrare qui, no? Eh sì, che posso entrare qui. E qui posso fare qualcosina, magari. Vediamo un po' se c'è qualcosa di importante bello da farvi vedere a parte farming di monetine. Ok, credo di aver fatto tutto quello che potevo fare qui dentro. Quindi, proseguiamo. Allora, Sir Fantasma. Eccoci qua. Andiamo. Ah, Ari, ciao, Fred e George. Questa volta però posso passare di qua perché ho Lumos. E siamo in una nuova zona ora. Qui dobbiamo preparare la pozione, pozione della forza probabilmente. Beh, iniziamo prendendo questo ingrediente. È un ingrediente vero? No, forse è qualcosa che servirà per costruire qualcos'altro. Iniziamo quindi ad eliminare tutti questi tranelli del diavolo. Ed ora probabilmente possiamo costruire qualcosa, sì. Perfetto. Vai qui. E ora ci serve la pozione della forza per usarla. Quindi io farmo le monetine e prendo tutto quello che c'è da prendere. Oh, ho trovato il pezzetto. Vai, buttalo dentro. Altro pezzetto trovato qui nelle, nelle frasche. Nelle fresche frasche. Ed ecco l'ultimo. A questo punto possiamo bere la pozione E andare avanti Eccoci qua Perfetto <ride> Abbiamo letteralmente bombardato una porta Ad Hogwarts Perché non c'era altro modo di aprirla no? Cioè, D'altronde non siamo maghi Ok qui abbiamo la scopa sopra ci sono dei gettoni da prendere quindi prendeteli e magari ci sono anche nascosti qui dietro, Eh, guardali guardali che ce ne sono i gettoni nascosti guarda quanti spero che non ci siano anche gettoni blu che magari ho mancato però già un po' ne ho presi possiamo scendere e costruire il ponte eccoci qua proseguiamo Grazie, grazie. E siamo arrivati fuori dal campo di Quidditch. Non puoi usare calderoni dorati finché non impari la pozione polisucco. Ok. A questo punto, però, ragazzi, direi che questo video, questa seconda parte appunto di Lego Harry Potter, possa finire qui.